Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ormai è già una settimana che DJI ha lanciato il suo nuovo prodotto, il Mavic 3 Classic, che già si parla eh, di un nuovo prodotto DJI, o meglio di nuove novità in casa DJI, perché come sapete il marchio DJI è in continuo fermento, in continua evoluzione nel lancio di nuovi prodotti, eh, ha una forza lavoro che è pazzesca, è assurdo quanti prodotti riesca a sfornare in un anno, veramente impressionante, e poi tutti i prodotti comunque di altissimo livello. Eh, il prodotto che sta per arrivare sul mercato di cui ci sono già i rumors e le foto è la nuova Air Unit per i droni FPV, è quella che va a sostituire questa, quella che era fatta in collaborazione con Kaz FPV cioè la Air Unit Vista che ovviamente non è più prodotta perché è finita la collaborazione tra DJI e Kaz FPV quindi eh, ognuno adesso produrrà le proprie Air Unit. Eh, quindi eh, detto questo DJI eh, sta appunto lanciando la sua nuova, nuova versione che sarà compatibile ovviamente eh, con il sistema Ocusync 3, quello che abbiamo sul DJI Avatar, quello che abbiamo sul DJI FPV, quello che abbiamo sulle DJI Mini 3 Pro, quello che abbiamo ovviamente sul Mavic 3 e sarà compatibile questa nuova Air Unit con i nuovi Gaggles 2 e speriamo anche con i Gaggles V2 perché comunque loro sono compatibili con DJI FPV ovviamente ma anche con il compatibili con DJI Avatar suppongo che li renda compatibili anche con la nuova Air Unit che eh, uscirà a breve eh, perché comunque anche questi eh, V2 sono eh, compatibili con OcuSync versione 3 cioè il, la trasmissione proprietaria di DJI. Eh, Un'altra novità in arrivo eh, che è davvero molto interessante che è ovviamente è sempre apparsa in queste foto eh, diciamo di anticipazioni rubate chiamiamolo così ormai siamo abituati ad avere tutte queste foto qualche settimana o qualche mese prima dell'uscita dei prodotti dove si vede la schermata che vediamo all'interno dei nostri visori eh, dove si ha la possibilità di scegliere il dispositivo che stiamo utilizzando quindi potrebbe essere il DJI FPV potrebbe essere il DJI Avata potrebbe essere la nuova Air Unit ma potrebbe essere come vedete anche il DJI Mini 3 Pro il Mavic 3. Quindi potrebbe finalmente essere la svolta, potrebbe essere finalmente arrivato il momento in cui DJI rende compatibili i suoi visori con questi droni classici, chiamiamoli così, eh, droni cinematici e non droni FPV? Speriamo di sì. Era già atteso dall'inizio questo tipo di abbinamento già con Air 2S eh, che era stato il primo drone ad avere OcuSync 3, eh, poi dopo ovviamente è arrivato il Mavic 3, è arrivato il Mini 3 Pro e già allora si parlava di questa diciamo associazione dei eh, visori DJI con questi eh, droni cinematografici e non solo con i droni fpv quindi la fotografia di questa schermata ci fa sperare eh, in questo diciamo sblocco da parte di DJI e poi c'è un'altra novità riguardante i Gaggles 2 questi ultimi occhiali prodotti da DJI quelli che vengono venduti in abbinamento anche al DJI Avata eh, che eh, verranno rilasciate con una versione sembrerebbe light. Light perché non avranno il touch per andare a modificare eh, le impostazioni, quindi ci saranno probabilmente i tasti fisici, come abbiamo in questa versione dei, degli occhiali DJI. E poi eh, non avrà la possibilità di eh, ruotare il drone girando la testa che come sapete eh, è possibile pilotare il drone muovendo la testa cioè muovendo la testa il drone si ruota a destra a sinistra e fa vari movimenti anche questa funzione non sarà disponibile in questa versione light quindi andando a togliere queste cose si suppone eh, questi Goggles 2 Lite eh, avranno un prezzo più basso anche perché sono magari funzioni che abbinate appunto ai voli FPV classici non interessano quindi l'importante è avere qualità e eh, avere magari un prezzo leggermente più contenuto di cose che comunque non interessano per un volo classico FPV con magari una eh, nuova Air Unit di DJI. Quindi ragazzi queste sono solo le ultime novità eh, arrivate dal mondo DJI da tutti i room per quanto riguarda appunto le novità eh, della casa cinese, che eh, sicuramente la cosa che è molto è sicuramente le due cose più interessanti sono la nuova Ari AriUnit eh, da installare sui droni FPV per chi è ovviamente interessato al mondo fpv sperando che dji renda compatibili anche le vecchie versioni con un aggiornamento firmware eh, sarebbe davvero eh, una cosa importante però per adesso non c'è eh, si è trapelato tante voci al riguardo però attualmente non c'è questo aggiornamento speriamo che arrivi e poi ragazzi la possibile compatibilità dei droni classici tipo Mini 3 Pro con eh, i visori DJI sarebbe davvero tanta tanta roba eh, per chi già possiede appunto un ecosistema chiamiamolo così DJI perché eh, facendo adesso tutti i prodotti eh, di proprietà sua come appunto la, anche la Air Unity sta diventando veramente un ecosistema con una trasmissione sua dove tutti i prodotti hanno una compatibilità, un'intercambiabilità eh, per quanto riguarda le trasmissioni e le comunicazioni quindi anche il controller potrebbe essere compatibile quello del DJI Avata con il Mini 3 Pro per assurdo cioè tutto potrebbe essere compatibile perché tutti i droni di ultima generazione DJI usano gli stessi tipi di comunicazione quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato questi rumors e queste anticipazioni dei nuovi prodotti e novità per quanto riguarda il mondo DJI vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità